Di nuovo in onda con il nostro Zoom Certificates, l'appuntamento settimanale con i certificati di investimento. Ancora in studio con noi e io do il benvenuto a Riccardo Falcolini che è tornato a trovarci in presenza. Eccoci, ciao Eccoci. Ciao, ciao Valentina, buongiorno a te, Bene. grazie come al solito per averci ospitati. Bene, ma non abbiamo solo Riccardo Falcolini in questo nostro spazio perché in collegamento c'è anche Gabriele Bellelli che è formatore e trader. Ciao Gabriele, benvenuto buongiorno. qui su Reconti Fonti su Zoom Certificates. Buongiorno, buongiorno a te a tutti, grazie mille a voi per l'invito ecco come al solito Zoom Certificates cade in giornate particolari Riccardo, io non so se è una questione eh, di fortuna, di combinazione di destino ma capita appunto in giornate così ricche di, eh, di eventi, di dichiarazioni, beh innanzitutto le dichiarazioni di Putin eh, di questa mattina sull'inasprimento poi del conflitto in Ucraina, il cambio di marcia eh, con la mobilitazione militare parziale che è stata annunciata in diretta televisiva e questo ha avuto poi delle ripercussioni anche immediate eh, sui mercati tra il rialzo del eh, prezzo eh, del gas e il crollo anche eh, della borsa di Mosca. E poi naturalmente l'altro evento eh, di giornata e qui dobbiamo aspettare ancora qualche ora è la riunione della Fed, della banca centrale americana, attesissimo il discorso di Jay Powell, attesissima anche la decisione sull'aumento dei tassi di interesse, c'è chi dice, anzi la maggior parte degli analisti confermano un rialzo di 75 punti base, invece c'è una piccola parte che però ancora teniamo lì perché le ipotesi sono tutte valide in questo momento, che parla addirittura del rialzo di un punto percentuale ecco in questa situazione ecco così complessa come si stanno muovendo i volumi eh, di mercato eh, perché io non so insomma quanto, e se ce lo dirai tu Riccardo, eh, tutte queste variabili stanno incidendo poi sui flussi? Beh sì eh, Valentina, incidono veramente tantissimo sui flussi, soprattutto perché comunque più variabili ci sono, o meglio tendenzialmente più si vanno ad inasprire quelle che sono le variabili che ormai stanno condizionando i, marca, i mercati, tanto più la clientela... Uh, ha un atteggiamento attendista nel senso che i portafogli quindi se noi immaginiamo comunque nel complesso i portafogli sono totalmente imballati ormai abbiamo una situazione se guardiamo il Fuzzi Mib che quota o meglio che continua a quotare eh, intorno ai 22.000 punti eh, 21.922.3 21, insomma diciamo che il trading range è un trading range abbastanza stretto eh, ovviamente ci sono le giornate Variano, ci sono giornate più positive, giornate più negative, però tendenzialmente quello che vediamo di fondo è comunque un'incertezza che si traduce di conseguenza in cosa? In una eh, situazione di attesa da parte dei clienti per cercare di capire che cosa potrà succedere. Allora stando così la situazione nessuno opera o comunque pochi operano perché? perché i portafogli sono mediamente tutti in perdita quindi chi ha impostato posizioni in precedenza ha dei prodotti in perdita quindi non c'è e soprattutto sui certificati diciamo, sono ancora la maggior parte dei certificati al di sopra delle barriere quindi permettono fondamentalmente di avere un capitale ancora protetto permettono di incassare delle cedole quindi chi l'aveva fatto con ottica di rendimento cedolare tendenzialmente si tiene il prodotto in portafoglio, non ha bisogno di un cosiddetto reshuffle, rigiro del portafoglio e incassa le proprie cedole. Quindi, in realtà, in una situazione di limbo così, non c'è quella grande esigenza da parte della cliente di ricostruire un portafoglio, soprattutto, non c'è l'esigenza perché in realtà non si sa che cosa potrà succedere la prossima settimana. Ci siamo svegliati questa mattina, come dicevi poc'anzi, con un inasprimento magari delle, delle dichiarazioni di, di Putin dicendo, comunque fondamentalmente lasciando intendere che potrebbe si potrebbe in una eh, estrema situazione comunque anche lanciare l'atomica. Ah, sì. siamo, se guardiamo un po' più in piccolo ah, al lato domestico, in un momento di attesa per cercare di capire cosa succederà dopo queste elezioni del, appunto, del, del 25 di settembre, quindi movimentare i portafogli in questo momento non è fondamentalmente la situazione più ideale e soprattutto quello che vediamo, e vediamo anche un video non molto spinto quindi se dobbiamo andare a guardare comunque i valori del VIX diciamo siamo lontani da quella soglia dei 30 punti che eh, tendenzialmente indica la soglia della paura eh, quindi il cosiddetto, il cosiddetto spartiacque della paura quindi eh, oggi siamo ancora a 27,40 punti siamo comunque in rialzo di un 6% rispetto a ieri però diciamo siamo ancora lontani da quella situazione di di, di, di spartiacque vero e proprio cosa vediamo sui volumi vediamo rispetto alla settimana scorsa comunque un netto calo ancora ulteriore eh, I volumi si attestano intorno ai 185 milioni di turnover complessivo negli ultimi giorni che sono circa una media di 37 milioni di turnover quindi siamo in calo ancora rispetto ai 42 milioni della scorsa settimana una buona parte è costituita ovviamente dai uh, prodotti leverage come al solito che vengono utilizzati nell'intraday eh, quindi diciamo la parte più corposa è costituita dai prodotti leverage eh, Perché? Perché ovviamente chi fa scalping quindi il cosiddetto trading veloce ovviamente incrementa il turnover del, del prodotto a leva in, intra, in, in, in intraday prevalentemente però vediamo anche con un 25% del volume totale è costituito anche dai prodotti investment e tra i prodotti investment diciamo, una uh, buona fetta eh, diciamo, intorno al 47% eh, è costituita pro dai prodotti protection 100% o comunque prodotti con protezione tra il 90% e il 100% perché? perché ovviamente in un momento così si punta alla protezione del capitale Sottostanti maggiormente negoziati sugli investment, ancora indici abbiamo l'Eurostox Select Dividend 30, Eurostox Banks, Eurostox 50. Perché? Perché vanno comunque ad attenuare o a smussare quella volatilità propria dal singolo titolo, quindi la clientela si sposta verso gli indici. Mentre per quanto riguarda i uh, covered warrant e comunque i prodotti a leva, vediamo comunque come come il sentiment sia comunque un sentiment misto generalizzato sul Mib. quindi se guardiamo l'indice italiano positivo sul eh, mercato americano riscontriamo ancora un mood negativo quindi un mood bearish, quindi la clientela sta prendendo posizioni un po' più ribassiste sul mercato americano però diciamo per quello che vediamo in generale il mood di fondo, guardando ovviamente le posizioni in covered warrant sul mercato SEDEX vediamo comunque un mood rialzista quindi tendenzialmente iniziano magari a prendere posizioni sul medio lungo termine con opzioni quindi fondamentalmente puntando ad un rialzo del, del mercato perfetto, è chiarissimo insomma il, il tuo discorso Riccardo e eh, soprattutto ecco, sul fatto di eh, cercare più protezione eh, sì. in questo momento piuttosto che il rischio e eh, una posizione attendista per vedere che cosa succederà e eh beh insomma in realtà non lo sanno neanche i numeri 1 delle banche centrali che in questo momento si trovano davvero in difficoltà nel valutare una situazione che è estremamente variabile e volatile figuriamoci insomma chi deve investire ma a proposito ecco, di situazione variabile e volatile io chiamo in causa Gabriele Bellelli proprio per ehm, rivolgergli questa domanda in uno scenario eh, del genere ecco Gabriele secondo te i certificati di investimento quale plus hanno, eh, quale vantaggio soprattutto forniscono ai potenziali investitori rispetto agli altri prodotti? Allora, il principale vantaggio che una tipologia di certificato, parlo di quelli a capitale condizionatamente protetto, offre in questo momento il rendimento asimmetrico, cioè la possibilità, la capacità che ha questo strumento di fornire una performance positiva, quindi di far realizzare un guadagno all'investitore anche in caso di ribasso del sottostante, purché questo ribasso avvenga entro i limiti della barriera, quindi la possibilità di ottenere un risultato positivo anche se il sottostante scende pur entro il livello del, del, della barriera, quindi un moderato ribasso, chiamiamolo così. Quindi alcune, eh, entra in gioco, diciamo in questo caso, un'attenta selezione del prodotto, quindi oggi i certificati hanno tantissime caratteristiche, alcune di queste secondo me sono più importanti di altre in questo momento particolare che stiamo vivendo, quindi ad esempio andare a privilegiare i certificati con la barriera discreta, cioè attiva su una scadenza, possibilmente anche una barriera profonda, anche un 40, 50, 60% rispetto allo strike. Eh, iniziale. Importante anche la cedola perché ovviamente più è, eh, ci sono alcune condizioni come ad esempio la cedola, incond sì, la cedola incondizionata, cioè che viene pagata indipendentemente da dall'avvento sottostante, piuttosto che una cedola con effetto memoria, un'altra cosa assolutamente positiva, la frequenza della cedola, cioè una cedola mensile, protegge maggiormente rispetto a una cedola semestrale piuttosto che annuale e magari è utile anche l'opzione autocall quindi l'opzione che permette al certificato di essere rimborsato in anticipo rispetto alla naturale scadenza se si verificano determinate caratteristiche Questa è un'opzione eh, che in genere tende a dare resilienza al prezzo e quindi la presenza anche dell'autocall è senz'altro utile diciamo che barriera discreta e profonda cedola incondizionata uh -huh. oppure effetto memoria e con una buona frequenza di distribuzione, l'opzione autocall, magari anche con una trigger decrescente, ecco sono le tre caratteristiche che non dovrebbero mancare in questo momento su un certificato. Ecco, con Gabriele appunto abbiamo un po' definito quindi le caratteristiche generali che i certificati offrono e io direi a questo punto di passare proprio alla parte operativa andando a vedere i certificati della settimana. Ecco, allora Riccardo io direi di partire eh, con te, ce ne proponi due, tra l'altro sì. questa settimana partiamo dal top bonus su Intesa San Paolo. Sì, due profili diversi mm -hmm. uh, Valentina e poi spieghiamo anche le motivazioni. Allora, partiamo dal primo, il top bonus su Intesa San Paolo. Eh, codice ISIN DE000HV8CF17, si acquista poco sotto la parità 99,79. Sotto Sant'Inchiesa San Paolo è un prodotto che è stato emesso a luglio del 2021, quindi ormai più di un anno fa, ha una maturity corta. Eh, siamo a dicembre 2022, eh, una barriera posta a 1.6770, fixing iniziale a 2.2360, eh, al momento intesa ovviamente come sappiamo tutti si trova sotto il fixing iniziale quindi a 1.8469 largo circa, quindi siamo abbastanza prossimi a quello che è il livello barriera. Qual è la caratteristica però di questo prodotto? caratteristica di questo prodotto è quella di avere una barriera che è una barriera europea, quindi discreta, che viene osservata esclusivamente alla data di valutazione votazione finale che è dicembre 2022 quindi eh, diciamo che in uno scenario del genere qualora intesa a scadenza dovesse chiudere con questi prezzi quindi a 1,84-1,85 il certificato rimborserebbe l'importo massimo che è 113,50 quindi io lo compro a 99,79 mi rimborsa 113,50 quindi chi può utilizzare questo prodotto? vista l'attuale incertezza di mercato e vista l'attuale situazione particolare chi eh, teme che intesa eh, possa tendenzialmente rimanere tale o comunque possa subire una fase di debolezza eh, rimanendo però al di sopra degli 1,67 che è il valore barriera, in Acquistando questo certificato sul mercato secondario, perché ricordiamo è quotato sull'Eurotlx, incasserebbe a scadenza 113,50. Quindi diciamo un premio comunque interessante, la maturity è corta e ehm, diciamo una barriera fondamentalmente che è ancora distante il 9%. Allora i, i ragionamenti possono essere due. Considerando un rendimento potenziale del bonus del 14%, se io ho una posizione in intesa, ok, che in sofferenza è più o meno di questo valore, io potrei potenzialmente o liquidare la posizione diretta negli azioni intesa e comprare un certificato mm -hmm. in modo da compensarle minus nell'anno, ok, Oppure, se io non ho posizione d'intesa, anziché entrare direttamente sul sottostante, potrei fondamentalmente anche comprare il certificato. Quindi è una sorta di eh, strategia, anziché appunto comprare direttamente l'azione e entrare sul certificato. Quali sono però gli scenari negativi del certificato? Che sono due. Scenario negativo 1, tendenzialmente quello peggiorativo, intesa a scadenza eh, pre prevede un valore o presenta un valore inferiore alla barriera, allora in quel caso il certificato rimborsa tanto meno, tanto peggiore sarà la performance del sottostante, quindi mm -hmm. se intesa dovesse a 1 diciamo ah, sì. ipotesi allora in questo caso il certificato rimborserebbe tendenzialmente molto meno di quello che è il valore di acquisto e la formula di rimborso sarebbe 1 quindi valore ipotetico di chiusura di intesa alla data di valutazione finale diviso 2,2360 che è il fixing iniziale scenario negativo ma non tanto è qualora di qui a dicembre intesa dovesse avere un exploit fortissimo quindi dovesse eh, chiudere al di sopra magari di 220 230 240 quindi il certificato mi permetterebbe di incassare molto più di quella che è la performance positiva che io avrei con il certificato Quindi diciamo che questo è, una, è un, un prodotto ottimale per una situazione laterale barra moderatamente ribassista e' anche buono in fase di moderato rialzo del sottostante, però se ci aspettiamo che di qui a pochi mesi intesa possa ovviamente sovraperformare comunque il mercato, allora questo non è proprio lo strumento più reattivo in assoluto. Chiarissimo, insomma diciamo che moltiplica in positivo o in negativo poi l'andamento del sottostante. In Questo caso uh, moltiplicare, sì, moltiplicare, moltiplicare non è proprio termine il termine esatto. corretto, eh, enfatizza. Ecco esatto, diciamo di sì. sì, esatto. Un, un positivo e un negativo eh, del titolo, eh, però appunto, abbiamo visto eh, i vantaggi. Eh, sicuramente, insomma, la scadenza a breve Porta. e poi esatto, corta, e poi un premio comunque eh, interessante. Passiamo invece al secondo prodotto eh, Riccardo che è una Turbo Open End sul Fuzimib e abbiamo parlato proprio prima eh, degli indici come ricordavi ecco danno eh, una maggiore protezione rispetto poi ecco, al singolo eh, titolo. Tra l'altro il Fuzimib noi lo ricordiamo spesso nelle nostre dirette ha anche dimostra diciamo, una resilienza piuttosto marcata rispetto agli, agli altri indici europei soprattutto nei confronti eh, del DAX e quindi ecco vediamo che cosa ci questo certificato che ha proprio insomma il Fuzzi MIB come sottostante di riferimento. Sì, allora, Valentina, questo esattamente è quello che dicevi tu. Va a moltiplicare insomma, per fare un po' per tornare indietro a quello che dicevamo in precedenza, va a moltiplicare la performance positiva o negativa del sottostante. Okay. Eh, spieghiamo le caratteristiche. Allora, turbo su Fuzzi MIB, intanto diamo l'ISIN DE 000 hb 165 165N5. Quindi scritto sul Fuzzi MIB. Questo se andiamo in basso a schermatino, comunque eh, quando il cliente andrà a leggere le caratteristiche del prodotto, vedrà che è un Turbo Bear, quindi vuol dire che va ad eh, apprezzarsi man mano che il Fuzzimib perde di valore. Eh, prevede una strike e una barriera che costituiscono il vero e proprio stop loss della posizione quindi raggiunto il quale si perde totalmente il capitale investito e si viene buttati fuori dalla posizione fondamentalmente con quale ottica sono andato a prendere in considerazione questo prodotto? vista l'incertezza del mercato vista fondamentalmente la situazione particolare e vista soprattutto fondamentalmente il fatto che molti investitori eh, hanno delle posizioni in titoli domestici quindi Eni, mm -hmm. Enel, sì. Intesa che sono tendenzialmente i maggiori presenti all'interno del portafoglio Unicredit e quant'altro magari metterci un elemento di protezione quindi io in questo caso la scelta l'ho fatta con un obiettivo di protezione di portafoglio potrebbe essere ottimale Abbiamo una leva del 3,60%, eh, scusami, 3 volte 60 circa, e una leva dinamica. E secondo me, comunque, ponderare bene e, e mettere uno strumento di protezione all'interno del portafoglio, in questo momento male non fa. Esatto. esatto. Ce cioè, lo teniamo lì, lo mettiamo, magari lo possiamo tenere per qualche giorno, magari ce lo teniamo qualche mese, fino a quando non si chiarisce un attimo mm -hmm. la posizione delle banche centrali. però insomma vediamo un attimo, magari è sempre utile in questi momenti comunque metterci un po' di protezione. Eh Dovevamo certo. farlo in precedenza, se non l'abbiamo fatto magari in questo momento qualcosina è il può momento essere utile. Sì, intervenire ecco, proprio sempre rispettando quel famoso principio della diversificazione che eh, continuiamo a, a sottolineare. Io mi rivolgo a Gabriele con un breve commento innanzitutto dei certificati scelti da Riccardo e poi naturalmente con un'introduzione rispetto ai tuoi certificati, rispetto all'ottica che ti ha guidato nella scelta. Allora, sì, beh, sono entrambi due prodotti interessanti, quelli descritti da Riccardo ovviamente assolgono ruoli diversi, il primo decisamente più Conservativo da investing, diciamo così, eh, dal momento che insomma è un top bonus, quindi ha una barriera discreta, eccetera. L'altro invece è sicuramente più aggressivo, essendo l'IVA, ma sono entrambi due prodotti che assolvono egregiamente il compito a cui possono essere chiamati all'interno del proprio del portafoglio dell'investitore, sostanzialmente. Ecco, qui diciamo che vediamo già appunto il tuo primo uh, strumento, ovvero il Cash Collect Worst of Auto Callable, su un paniere, in realtà. Composto da Enel Eni e Intesa eh, San Paolo. Li citava prima in realtà Riccardo, insomma, sono i grandi gruppi su cui poi eh, gli italiani vanno a puntare. Sì, fondamentalmente uh -huh. sì, in realtà qui non l'ho scelto per il paniere, il paniere è senz'altro importante per carità, ma per la struttura. Qui stiamo parlando di un certificato fixed, no? cioè un certificato che si caratterizza per pagare una cedola incondizionata. Vuol dire che chi possiede il certificato in occasione della data di rilevazione è sicuro di incassare la cedola perché è appunto incondizionata, cioè è pagata a prescindere dall'andamento del sottostante o dei sottostanti come in questo caso che sono più di uno. Quindi che i sottostanti in questo caso eh, aumentino, diminuiscano di valore rispetto allo strike iniziale non è un problema per quanto riguarda il lato del pagamento della cedola periodica che è una cedola, ricordiamo, comunque con, eh, pagata con frequenza mensile che ammonta allo 0,75%, per cui parliamo di un potenziale anno dell'8,40%. Detta così, cedola incondizionata uh -huh. sembra la soluzione no, di tutti i problemi del mondo, in realtà, attenzione, è comunque un porto a capitale condizionatamente protetto, per cui quando si giunge a scadenza occorre fare i conti con la... Barriera, quindi se mm -hmm. tutti i sottostanti hanno una quotazione uguale o superiore alla barriera, non c'è nessun problema, il certificato mantiene la protezione del capitale, quindi rimborsa 100, cioè il 100% del valore nominale, in più paga l'ultima sedola. Al contrario invece se anche uno solo dei sottostanti quota sotto il livello della barriera, ecco che il certificato perde la protezione sul capitale e paga la cosiddetta performance negativa, si applica una formula che è il prezzo finale del sottostante worst off diviso strike moltiplicato per cento, in questo modo si calcola il prezzo di rimborso del certificato, dicevo il certificato che ha questa caratteristica di pagare una cedola incondizionata, quindi soddisfa l'obiettivo finanziario di avere un'entrata Periodica. La seconda caratteristica è che da, a partire dalla seconda data di rilevazione è attiva anche l'autocool, cioè la possibilità che il certificato richiami in anticipo rispetto alla naturale scadenza. Questa insieme alla cedola incondizionata è una seconda caratteristica che tende a fornire resilienza al prezzo, cioè una maggiore resistenza in caso di eh, debolezza delle quotazioni, di aumento della volatilità dei sottostanti. Non l'ho detto ma è comunque importante sottolinearlo, la trigger è posta fissa al 95%. 5% dello strike iniziale, quindi un 5% sotto. Ovviamente l'emittente è, è Unicredit, un'altra cosa che è importante secondo me sottolineare uh -huh. questo certificato, come di tutti quelli di cui parleremo oggi, di cui ha parlato Riccardo, è che sono prodotti quotati o al SEDEX o al CERTX e quindi possono essere negoziati in qualsiasi momento e eh, quindi possono essere acquistati, incrementati, ridotti o venduti perché c'è un market maker no, a garantire la liquidità. Come dicevi giustamente tu, in questo caso il paniere è, è composto da tre titoli, tre titoli che appartengono a settori diversi ma che sono comunque tre big del nostro listino, perché sono tra i titoli più amati, abbiamo Eni, Enel e eh, Intesa, San Paolo, quindi aziende con una buona... Eh, storicità alle spalle in questo momento solo intesa san paolo quota sopra strike gli altri quotano leggermente sotto strike ma quotano comunque tutti sopra barriere questo secondo me per chi ha obiettivo entrata periodica può essere un certificato da, eh, da considerare insomma ecco riccardo un commento insomma da, da parte tua su questo tipo di strumento ecco, eh, qui abbiamo un paniere eh, di prodotti sì. quindi ha fatto. Benissimo a sottolinearlo eh, Gabriele, cioè se anche uno solo dei sottostanti quota sotto il fixing alla fine tutto il, il prodotto del certificato insomma viene un po' penalizzato. Sì esatto, la, la struttura del workshop fondamentalmente che è tipica, ha questa caratteristica. No, allora eh, è un prodotto sicuramente interessante, come dicevamo per chi ha un obiettivo di entrata periodica, quindi un uh, dato che paga mensilmente uno 0,70%, che può essere fondamentalmente inteso come anche una idea, magari questa eh, lo dico eh, io, eh, come un'idea di recuperare pian piano eventuali posizioni in perdita. Quindi, dato che il certificato mi paga incondizionatamente 1,070 mensile, io posso utilizzare strutture del genere, quindi che sia questo piuttosto che un altro similare, per scalettare eventuali Uh, minus, pregresso oppure ulteriori posizioni in perdita, insomma, così da non preoccuparmi di quello che è l'andamento dei sottostanti uh -huh. perché tanto mi pagano indipendentemente dall'andamento dalla del anzi. sottostante uh -huh. o del paniere sottostante chiarissimo veniamo Gabriele all'ultimo uh, certificate di questa settimana che è un Express Autocallable su assicurazioni generali quindi cambiamo un po' settore sì assolutamente, Solo una cosa prima sì. ti ho detto che l'autocall parte dalla seconda data di arrivazione in realtà non è corretto ho avuto un lapsus, uh -huh. le prime sei cedole sono incondizionate e dalla settima in poi invece si attiva l'opzione eh, autocall con la trigger al 95%. Quello era corretto, mi sono sbagliato okay. sulla seconda data di attivazione, chiedo Venia. Eh, Riccardo sì, ti sì. perdona, vedo che annuisce, sorride ti perdona. Assolutamente sì. <ride> Vado, vado a braccio e quindi ogni tanto portate pazienza ma perdo un pezzo. Ci mancherebbe. Pezzo. Allora, eh, dicevo sì, il secondo è una, è una struttura particolare, è, è un certificato express, un certificato che ha fondamentalmente una eh, caratteristica, una peculiarità fondamentalmente, Paga la cedola se in occasione della data di rilevazione sottostante quota sopra un determinato livello, dopo lo andiamo a inquadrare, ecco, se si verifica questa condizione, congiuntamente al pagamento della cedola si verifica anche in automatico l'autocall per cui il certificato rimborsa rispetto alla naturale scadenza, rimborso ovviamente 100 quindi mantenendo la protezione del capitale, se non si verifica invece la condizione per il pagamento della cedola la cedola non è pagata, si va alla data di valutazione successiva, attenzione però perché la cedola gode tecnicamente di un effetto memoria, per cui in occasione della cedola successiva, eh, diciamo così le due cedole non si vanno a aumentare la cedola in questo caso ammonta al 2,35 quindi se in occasione della prima data di rilevazione non dovesse essere pagata, in occasione della seconda data di rilevazione si pagherebbe 2,35 più 2,35, cioè un 4,70. Se anche in quell'occasione non dovesse essere pagata la cedola, ecco questo andrebbe alla terza data e anche qui avremmo da aggiungere no, al valore 2,35 per cui sarebbe 7,05 e così via. Quindi fondamentalmente l'ammontare della potenziale cedola che viene erogata cresce mese dopo mese, e o trimestre dopo trimestre, perché in questo caso la cedola è pagata su base trimestrale, quindi fondamentalmente l'erogazione della cedola avviene se avviene le, tecnicamente l'autocall, altrimenti si giunge a scadenza, se dovesse ovviamente non essere mai rimborsata e quindi mai pagata, la cedola che fondamentalmente avremo tre scenari, questa è un po' la caratteristica, eh, l'altra caratteristica particolare del prodotto perché abbiamo la prima caratteristica che... Tutti i sottostanti, in questo caso non l'abbiamo citato, l'hai citato tu, in realtà io non l'ho ripreso, ma lo andiamo a prendere, è il titolo Assicurazioni Generali, dicevo, se a scadenza, generali quota sopra il livello trigger autocol che in questo caso coincide con lo strike, ecco che il certificato mantiene la protezione, rimborsa 100 in più paga la cedola in tutto il suo ammontare del flusso cedolare precedentemente non pagato che ammonta al 28,20%, quindi 128,20 sarebbe il prezzo di rimborso. Secondo scenario, quota sopra barriera ma sopra eh, sotto strike, in questo caso si eh, prende solo la protezione del capitale, quindi un rimborso di 100, terzo scenario, quota sotto la barriera, il titolo generale. In questo caso si ha ovviamente una minusvalenza perché fondamentalmente si paga la performance negativa del sottostante con la formula di prima, quindi prezzo finale diviso strike moltiplicato per 100. Eh, anche in questo caso stiamo parlando di un prodotto quotato sul mercato è quotato al SEDEX di borsa italiana, è un prodotto anche lui ovviamente l'abbiamo descritto con la barriera una barriera che è discreta e posta al 70% un'altra caratteristica saliente che è importante sottolineare anche qui l'autocall della trigger, no? fondamentalmente che stabilisce sia il pagamento della cedola che il, diciamo il rimborso anticipato del capitale, è una trigger decrescente, inizialmente posta al 100% del, eh, del, del valore dello strike poi diminuisce un 5% periodicamente quindi passa al 95% fino a un valore minimo del 75% questo è un certificato diciamo, per quegli investitori che hanno l'obiettivo entrata periodica sicuramente perché comunque è un prodotto a cedola ma eh, soprattutto per quelli che hanno comunque una view rialzista o quantomeno moderatamente eh, rialzista Ecco Riccardo, un commento finale da parte tua, abbiamo visto insomma delle proposte molto variegate in realtà sì. eh, questa settimana, eh, un'ultima un analisi? Eh. Sì Valentina, come vedi, fondamentalmente allora, eh, il, il certificato, faccio un'analisi un po' in generale, mm -hmm. poi entriamo nel dettaglio di questi i certificati essendo delle strutture opzionali in base a quelle che sono appunto l'unione delle opzioni danno vita fondamentalmente a varie eh, payoff e che possono essere utilizzati in diversi assetti o scenari di mercato quelli analizzati da Gabriele sono due novità nella nostra gamma di prodotti Uh, unicredit e soprattutto quest'ultimo è un prodotto interessante perché anche in fase di ribasso fino al 25% del sottostante potrebbe pagare nelle ultime date di osservazione comunque un coupon e come ricordava Gabriele un coupon cumulativo quindi sicuramente scelta e prodotto uh, belli a mio avviso uh, ovviamente ricordiamo, noi lo ricordiamo sempre questi sono solo alcuni degli esempi di prodotti che noi come Unicredit strutturiamo e quotiamo sui segmenti di Borsa Italiana, X o Sedex quindi qualora vi piaccia la struttura ma non vi piaccia uh, magari il sottostante mm -hmm. perché lo ritenete troppo rischioso o per altre motivazioni basta consultare il nostro sito investimenti.unicredit.it dove troverete tutte quelle che sono mm -hmm. la gamma di prodotti e poi ovviamente a voi la scelta in base anche alla vostra propensione certo. al rischio quindi insomma noi eh, abbiamo delle idee poi certo, voi, cioè, scelta, voi fate una, una scelta una selezione preliminare naturalmente in base al tuo gusto eh, e poi insomma ovviamente c'è la libertà da parte eh, dei nostri telespettatori insomma dei potenziali investitori di eh, vedere attraverso appunto il sito di Unicredit Investment qual è eh, il prodotto che si confà di più insomma alle proprie esigenze di portafoglio, magari anche un po' in base anche alla propria personalità, la propensione che uno ha naturalmente rispetto al rischio o alla protezione. Eh, ecco, abbiamo chiuso dunque ecco, la, la panoramica dei certificati della settimana, ci resta ancora qualche minuto di tempo invece per parlare dei prossimi appuntamenti informativi. Noi la settimana scorsa abbiamo ricordato l'appuntamento di eh, Investing Roma del, del 7 sì. di ottobre, dove sarai naturalmente tra gli speaker eh, protagonisti. Eh, entriamo tra l'altro nel mese eh, dell'educazione eh, finanziaria, quindi immagino che le iniziative in questo scenario si moltiplichino. Assolutamente sì Valentina sono tantissime e ancora sono tante le iniziative fino a ottobre Abbiamo proprio questo pomeriggio un webinar in compagnia di Luca Stellato Proprio ieri ne abbiamo, fatto, ne abbiamo svolto uno io e Gabriele ieri pomeriggio quindi ieri, oggi, ne abbiamo uno domani, ne abbiamo uno lunedì, ne abbiamo uno l'ultimo sarà il 29 di settembre quindi mese pienissimo dedicato alla formazione, ottobre sarà un mese ulteriormente pieno ci sono due appuntamenti appunto che sono Investing Roma e il Fionli che ci sarà a Verona il 26-27 di ottobre Diciamo che noi oltre a strutturare prodotti siamo molto insomma, interessati verso la formazione e spingiamo eh, verso eh, insomma, delle scelte consapevoli della clientela, quindi il nostro obiettivo è parlare dei prodotti, analizzarne le caratteristiche sia in termini di benefici ma ovviamente anche in termini di rischiosità per poi lasciare al cliente quello che l'onere della scelta finale certo. valutando bene tutti quelli che sono gli elementi positivi e negativi di un prodotto. Eh, eh, insomma Riccardo sei praticamente impegnato con un webinar al giorno, io la prossima volta che ti incontro ti chiamo il professor Falcolino perché sei sempre in cattedra con tutti questi appuntamenti formativi. S sempre in cattedra? Sì, sì è vero, eh, il titolo <ride> non so se mi si addice, però sì siamo sempre in cattedra, speriamo ovviamente di farlo bene, certo. ci avvaliamo come sempre dell'esperienza e competenza di eh, tanti speaker esterni eh, che eh, lo fanno da anni, quindi ci avvaliamo eh, tendenzialmente delle loro skill e delle loro professionalità come Gabriele e come tanti altri e quindi insomma noi cerchiamo di dare il meglio e soprattutto insomma di andare a soddisfare quelle che sono le esigenze di eh, conoscenza. Eh certo, anche questo comunque è un lavoro di squadra, appunto, dove vi avvalete anche dell'aiuto prezioso eh, di analisti come Gabriele. Io ringrazio sia te, Riccardo, Grazie. per questa eh, puntata di Zoom Certificates e naturalmente anche il nostro Gabriele Bellelli in collegamento. Grazie a tutti voi. Grazie mille a voi per l'invito, buona giornata. E naturalmente poi l'appuntamento è settimana prossima perché abbiamo questa scadenza fissa eh, di Zoom Certificate insieme a Unicredit Investment. Io eh, vi ricordo che questa puntata la potete ritrovare sia sul sito, il nostro sito www.lefonti.tv e poi on demand anche sul nostro canale YouTube. Bene, allora si chiude questa puntata di Zoom Certificates, ma non alla programmazione di Le Fonti che continua. Noi siamo all'interno della Sustainability TV Week e quindi io adesso cedo la linea e la parola alla nostra Head of Channel, Manuela Donghi, impegnata in una tavola rotonda proprio ecco, dedicata alla sostenibilità, in particolar modo al ruolo del settore assicurativo. Grazie per la vostra attenzione e a presto qui sulle Fonti.